Noi quest'oggi parleremo intanto di un argomento che sta a cuore a moltissime famiglie, no? i campi scuola, devono ripartire eh, questi campi eh, estivi, non scuola scusami, i campi estivi, gestivi. in cui si cerca di capire in che modo si potrà fare attività fisica, attività sportiva, attività ludico-sportiva e per chiarirci meglio le idee ne parleremo con il presidente dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera. Buonasera. Allora, insomma, è la presidenza del, dell'UISP in questo caso è un osservatorio assai privilegiato per comprendere no, in che modo eh, potranno ripartire i campi estivi, che è una delle tante questioni che insomma premono no, sulle su, su preoccupazioni, sono tra le preoccupazioni forti delle famiglie italiane. Beh, e, no, assolutamente credo che questa sia, come dire, si possa dire per bambini e adolescenti, ragazze e ragazzi, una bella occasione per poter riprendere la socialità, poter riprendere il divertimento poter immaginare una nuova normalità dopo l'emergenza che sì, abbiamo vissuto, siamo ancora in una fase delicata di attenzione, di, di impegno per garantire sempre sicurezza mm. ai mm. bambini, agli operatori e quindi anche alle famiglie in questa possibilità diciamo di organizzare i centri estivi e io sottolineerei anche un finalmente legato al fatto che questa fascia di età, eh, forse ecco, insieme a quella degli anziani è stata quella più trascurata che ha patito di più la fase dell'emergenza. La chiusura delle scuole ha determinato anche come dire, un, un deficit pedagogico, no? un, pe un deficit didattico nel, nell'apprendimento e quindi nella voglia anche di, di, di socialità, ecco, di frequentare una scuola non solo per apprendere ma anche per incontrarsi, per costruire relazioni dopo la chiusura, ecco questa diventa una grande occasione per poter ritrovare normalità attraverso il gioco, il movimento, almeno per quanto riguarda chiaramente l'offerta della UISP con i centri di multisport gioco, movimento, ritrovata socialità e chiaramente impegno pedagogico, offerta anche pedagogica crescere, formarsi attraverso il gioco, il movimento e lo sport Sì, ma insomma diciamo che poi i termini come sostenibilità ambientale, educazione, formazione della cittadinanza attiva in qualche modo, no? Sono per voi una consuetudizia però in questo periodo darsi tutto questo non è così semplice a partire dai bandi che sono ancora come dire si stanno avviando molti comuni li stanno facendo però ecco per esempio non è facile evitare che magari no, a questi bandi partecipino come dire luoghi della forma che, anziché della sostanza ecco mettiamola così sì, io credo che in questo ritorno alla normalità associazioni non solo come la nostra, ma tutti coloro che si apprestano a partecipare a quei bandi debbano mostrare una eh, profonda responsabilità. Responsabilità perché dobbiamo un punto, maneggiare con cura una fascia di età eh, che ha bisogno di riferimenti i, i, che guardano alla, alla correttezza che guardano all'onestà, che guardano alla responsabilità, perché partecipando ai bandi noi intercettiamo risorse pubbliche e quelle risorse pubbliche devono essere restituite in totale e piena trasparenza attraverso un'offerta di partecipazione ai centri estivi che sia appunto dire un'offerta che guarda soprattutto ecco, alla crescita dei bambini, ad avere un impianto pedagogico che sia un impianto eh, sincero, che sia un impianto trasparente, che guardi a loro, che ecco, non guardi solo all'intercettazione all delle risorse. Quindi tutti i soggetti sono chiamati a questa responsabilità, la WISP ancora di più. Ecco perché noi, già diciamo così come abbiamo fatto per tutte le nostre attività che le abbiamo volute caratterizzare, eh, legarle alla figura di Gianni Rodari ancora di più lo facciamo per quanto riguarda la promozione dei nostri centri estivi, perché Gianni Rodari in quanto scrittore, giornalista, pedagogista insegnante è stato tra l'altro un punto di riferimento proprio di questo, quindi eh, guardare al bambino alla didattica, alla scuola eh, quindi all'insegnamento come divertimento e all'insegnamento come movimento, questa è una responsabilità che bisogna assolutamente mostrare e spero che... Eh, enti pubblici, enti locali le politiche pubbliche guardino molto alla reputazione e alla responsabilità dei soggetti che si apprestano a partecipare a quei che è un elemento, è un elemento che è uh, proprio per quelle generazioni lì è uh, un elemento fondamentale, tra l'altro ne approfitto per ricordare che questi nuovi bonus introdotti dal decreto legge numero 34 del 2020 il per il babysitting che per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia insomma possono essere richiesti dalle, dalle famiglie e attraverso i comuni però c'è anche un altro elemento no? che è quello del come farli perché insomma diciamo che voi avete chiesto più volte spero che siano arrivate risposte che magari potrai potrai darci però insomma di chiarire, no? perché eh, le indicazioni sul come farli in sicurezza questi campi estivi sono come dire un po' variegate. Sì e eh, allora noi abbiamo così come io faccio parte anche della del, eh, nazionale del forum del terzo settore e poi martedì prossimo eh, valuteremo ecco, visto che c'è stato qualche giorno fa un incontro con il Ministero del Lavoro quindi con tutto lo staff della ministra Capalto a cui hanno partecipato forum del terzo settore sindacati conferenza delle regioni ANCI proprio per capire ecco le indicazioni di un protocollo che possa essere intanto ordinativo dal punto di vista nazionale per poi poter appunto capire in che modo rispetto a quello qualcuno possa calare sul piano locale anche se già sul piano locale regioni locali e anche le ASL hanno provveduto a farlo ecco rispetto a tutto questo proliferare, legittimo per certi versi, perché chiaramente riguarda la sicurezza appunto delle persone, dei bambini, delle, dei ragazzi, delle ragazze, gli operatori e delle famiglie, e, da un certo punto di vista quindi legittimo, dall'altro ha chiaramente determinato disorientamento, soprattutto per operatori come la e come magari altri soggetti che appunto presentano la propria offerta dei centri estivi, e, e, e su questo noi eh, siamo intervenuti, abbiamo chiesto anche in quell'occasione, parlando dei centri estivi multisport, perché noi... Facciamo, questa è la nostra offerta, chiedendo ecco, al Ministero che ci sia un'indicazione che possa ordinare ecco, tutto questo, le normative, che crei la minor difficoltà possibile garantendo sicurezza e responsabilità a tutti i soggetti in campo. Tra l'altro in questo senso, insomma, sempre da, partendo da un osservatorio privilegiato, perché insomma, siete diffusi in tutto il territorio nazionale, in maniera piuttosto capillare, ecco tu sei nato a Lecce, no? a Taurisano, sì. in provincia di Lecce, sì. sei cresciuto sì. poi, sei andato a studiare a Parma, lì sei rimasto. Hai una visione, diciamo, d'insieme. Ecco, anche sulla questione dei campi estivi, quindi del, del, di questo tipo di, di, di offerta, l'Italia è, come dire, tutta uguale? Purtroppo l'Italia non è tutta uguale e credo che a proposito anche della scuola questo sia emerso. Sia Nel senso che è evidente che anche l'eventuale partecipazione o costruzione dell'offerta i centri estivi impatta con ciò che è stato fino ad oggi la povertà educativa e che ha una disuguaglianza tra nord e sud, quella che è la stessa percentuale della dispersione scolastica che impatta tra nord e sud e quindi su tutto anche il Mezzogiorno d'Italia. Purtroppo da questo punto di vista non si, non si fa eccezione, l'eterogeneità del territorio aggiungerei anche la famosa questione meridionale non ancora purtroppo risolta impatta anche su queste opportunità che si potrebbero, si potrebbero creare a maggior ragione per il fatto che la scuola ha subito, ha subito quella chiusura il governo devo dire così come ha fatto sul bonus babysitting come dicevi giustamente prima e anche per quanto riguarda il nuovo bando educare altri 35 milioni che la ministra Bonetti e questo governo metteranno a disposizione per progetti innovativi sull'educazione sulla per education e sulla promozione della cittadinanza attiva delle, delle, nuove, delle nuove generazioni, c'è da sottolineare anche il bando eh, per l'agenzia la, della coesione al sud, 100 milioni e altri 20 milioni per l'educazione per la povertà educativa minorile credo che siano risorse importanti, non risolvono sicuramente il problema, rispetto all'impatto che c'è stato sono, hanno bisogno ancora di un maggiore incremento però credo che da questo punto di vista qua una risposta ci sia stata al governo vada riconosciuto e noi vogliamo essere protagonisti anche per quelle zone eh, dell'Italia dell diciamo purtroppo in grande difficoltà a maggior ragione in questa fase ecco, siamo presenti anche in quei, in quei territori difficili in quei territori complicati in quelle periferie dimenticate con i nostri comitati regionali e territoriali del sud Vabbè, speriamo che sia un po' come no, le, le, le strisce gialle per indicare le ciclabili che siano per chi è ottimista come no, l'inizio di qualcosa Auguriamocelo insomma. Vincenzo, intanto grazie e approfitto di te per dire che sono arrivate un paio di notizie perché fonti di Palazzo Ghigi affermano che su, per quanto riguarda l'ex Silva è stato confermato l'accordo firmato a marzo, mentre invece sono stati messi in campo 3 miliardi per il rilancio di Alitalia. Scusami Vincenzo, ma sono ecco, uscite ora e le ho date. Hai fatto, hai fatto benissimo, anzi sono notizie confortanti. E eh. Grazie per averle date anche direttamente a me allora Vincenzo grazie infinite e buon lavoro per questi campi grazie. estivi che insomma ripartiranno. Grazie a voi per l'occasione grazie e buon lavoro